Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi che diciamo ha passato il test del martedì, sembra che ancora funzioni e quindi ho voluto portarvelo e per fare questo glitch dovete essere soli, anche se avete visto qualcuno che sfrecciava nel, nello schermo però bisogna essere soli, cioè si può fare da soli, ci possiamo far aiutare ma si può fare anche da soli allora in primis richiamiamo un veicolo da Motorcycle Club o comunque con un veicolo della strada e intanto ci prepariamo un invito ragazzi una un'unione ad attività recente insomma no? come si fa di solito e una volta che l'abbiamo preparato ci dirigiamo verso la base operativa facciamo comparire base operativa piena come vedete io sono qui bloccato e eh, a questo punto andiamo a schiacciare X per entrare dentro la base operativa dopodiché eh, andiamo ad unirci clicchiamo due volte tasto PS e andiamo ad unirci in pratica ragazzi che cosa dovete fare? dovete ascoltare bene il rumore del gioco e quando sentirete il silenzio più totale dovete schiacciare cerchio vi ritroverete in questa schermata pigiate due volte triangolo, vi spawnerà fuori eh, dovrete buggarvi in questo modo ragazzi una volta fatto ciò ragazzi che cosa dovete fare chiamate un, un veicolo con Motorcycle Club richiamate un veicolo io in questo caso ho chiamato una moto comunque sia non, non potete chiamare quello che volete meglio comunque un, un veicolo Motorcycle così almeno eh, vi evitate il tempo di attesa per il meccanico dopo una volta fatto questo usatelo per bloccare i veicoli perché se no va rotano a me, mi hanno rotato 25.000 volte prima del de piano veicolo quando non stavo girando il glitch quando lo provavo e rimandate il vostro veicolo nel... nel deposito come avete appena visto, come ho fatto io dopodiché vi dirigete verso la base operativa con l'auto che avete fregato per strada abbandonate il motorcycle club e diventate ceo quindi andiamo a diventare ceo e eh, richiediamo un veicolo dei veicoli ceo giustamente andiamo a richiedere il veicolo che si richiedeva di solito o quello che cazzo volete voi un veicolo qualunque ragazzi quindi prendete il veicolo del ceo cercate di non perdere d'occhio la macchina io qui ho sfruttato l'amico, gli ho detto di guardare la macchina però cercate di non perdere d'occhio la vostra auto perché altrimenti l'auto quella lì che avete preso dalla strada perché altrimenti vi sparisce e dovete andare a riprenderla e quindi prendete il veicolo del CEO lo mettete davanti alla base operativa di fianco al, al pallino giallo vedete ragazzi, sono. io ho buggato con... Eh, con il veicolo che avevo prima sono buggato al centro della diciamo dell'apertura della base operativa è il mio personaggio quel personaggio ragazzi lo vedo solamente io, il mio amico non lo vede comunque eccolo qui ragazzi il discorso che dobbiamo fare è questo dobbiamo arrivare un pochino lanciati così e dopodiché togliere il, il pad con il tasto cerchio è abbastanza semplice ragazzi non serve neanche tantissima rincorsa quindi vedete che io non lo faccio con molta rincorsa vedete che carino il mio personaggio sta lì incriccato da solo un pallinato. comunque torniamo al glitch ragazzi quindi ci mettiamo in questa posizione e eh, andiamo verso questa direzione come vedete che si sta staccando premete cerchio che si sta staccando ovviamente dalla base in maniera tale che vi allontanate poi accettate il messaggio e entrate nella base quindi cerchio per togliere il touchpad poi quando siete sicuri schiacciate X e entrate nella base con il veicolo una volta entrati nella base non sostituite nulla come nel vecchio glitch Come vedete, io sono dentro, non sostituisco nulla e vado ad uscire. Premo X per uscire e eh, spammo triangolo. Ragazzi, è abbastanza semplice il glitch. Come vedete, ho spammato triangolo, è uscito fuori. Automaticamente salirà sul veicolo quando siete sicuri di essere saliti sul veicolo. Premete X per accettare. Vi allontanate un pochino, vi suicidate. Come sto facendo io e a questo punto ragazzi dovete eh, ovviamente se lo fate da soli io questo ve lo sto facendo vedere eh, in caso voleste farlo da soli il glitch eh, ridiventate motorcycle club intanto vi richiamate il veicolo che volete duplicare se seguite tutti i passi che faccio io ragazzi il glitch sicuramente vi riesce quindi vi richiamate il veicolo io qui non trovo un'auto da duplicare quindi una volta richiamato il veicolo prendiamo il veicolo e procediamo il glitch come sempre ragazzi o meglio andiamo a incastrare il nostro veicolo eh, in un posto dove ci permetterà di fare il teletrasporto ragazzi io vado qui però in ogni base insomma più o meno poi uno ha il suo modo e vi curate eh, che il personaggio faccia il teletrasporto come avete appena visto poi andate su presidente eh, andate su rimanda veicolo in deposito e pigiate x e triangolo insieme come nel vecchio glitch, ragazzi, né più e né meno. Entrate nella vostra base operativa e sostituite l'auto eh, con una LGRH8, ovviamente, che avete dentro la base operativa, perché la base operativa deve essere piena di LGRH8 se andate a duplicare le, le auto che volete comunque vendere. Quindi a questo punto, una volta entrati dentro la base operativa rimarrà solamente da sostituire e il veicolo è, è duplicato ragazzi io adesso qui esco e vi faccio vedere comunque intanto faccio la sostituzione poi esco e vi faccio vedere che comunque mi fa scendere dal veicolo però eh, come sapete alcuni di voi già sapranno dovete riavviare l'applicazione per poter usare i veicoli che avete duplicato ragazzi Glitch è semplicissimo, ho cercato di spiegarvelo nella miglior maniera possibile spero che abbia, abbiate comunque capito il glitch come vedete adesso mi fa scendere basterà riavviare l'applicazione e questa auto sarà accessibile detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti